Siamo con Frank I Energy in gara, stasera a Sanremo con eh, i due pezzi Un uomo è vivo e pedala, quindi benvenuto. E Grazie. Raccontaci un po' di questo carrozzone sanremese, com'è? Com ah, è un, un caravanserraglio, nel senso che sembra davvero che sia arrivato il circo in città ogni volta che inizia il festival, dalla domenica che precede il, la settimana santa. E alla domenica successiva la, questa città che normalmente è tranquilla, mite piacevolmente balneare e un po' age, eh, si, si, si popola di creature straordinarie mitologiche le persone che chiedono gli autografi normalmente hanno sui 60 anni e sono organizzatissime. Alcuni si prendono una settimana di ferie o decidono di dedicare una settimana della propria, della propria pensione all'esperienza all del stare a Sanremo, negli hotel dove normalmente alloggiano i cantanti delle varie, e accumulare materiale, fotografie, riprese autografi per poter tornare a casa e creare dare la loro versione di Sanremo alla, alla parentela, agli amici. Ed è una cosa eh, malinconica, e liturgica. squisitamente romantica e molto delicata che noi cantanti di Sanremo abbiamo l'opportunità e la fortuna di, vedere di poter vedere dio. e toccare con mano. Ma veramente ci sono dei momenti pasoliniani... Felliniani e delle sfumature di Monsieur Hulot, che sono straordinarie. fantastiche Bene. Senti, parloci un po' dei tuoi pezzi in gara una metafora della cioè, un, la vita usando la metafora della bicicletta che io trovo assolutamente geniale da maestro ah, sì, di parole quale grazie, sei grazie, e l'altra molto bella, però forse meno di, me, meno di impatto a un primo ascolto Senz'altro, un uomo vivo, quella di, alla quale ti stai riferendo come seconda il che, quella che diciamo non è passata alla finale e è una canzone dalle tinte più pastello rispetto a, eh, rispetto a Pedala e proprio queste nuance di tonalità narrativa che ho usato trattando un argomento delicato per me perché parlo del ritorno nella casa che fu dei miei genitori che adesso non ci sono più la casa non l'ho trovata vuota inanimata l'ho trovata piena di vita di vitalità è stata un'esperienza vivificante perché i mobili che ci sono i suppellettili mi hanno raccontato mi raccontano la mia storia quella dei miei e mi hanno aiutato a levare i galloni da genitori ha due persone umane veramente straordinarie, e al punto da farmi fare la riflessione che c'è un istante eh, accaduto il quale da quel momento in poi si è diventati i propri genitori, e che è un'esperienza bella, dolcissima e che auguro a tutti di, di fare eh, cogliendo il sottile sorriso che c'è dietro questa esperienza. Mentre Pedala, il brano che è stato giudicato il migliore dal, dal pubblico, dal televoto e dalla sala stampa, è una canzone più senz'altro più energica, più immediata. Più... Più, ne, più tuo stile anche forse. Forse è esatto, più simile alle, alle mie produzioni del passato e anche se, ripeto, il mio album Essere Umani è un album che per me è stato sorprendente comporre e spero che questa esperienza sia... Esce il 20 di... e Esce il 19 di febbraio. Oggi. Oggi. È già, è già disponibile se andate su, su iTunes, già lo potete controllare. Ed è, è un bel disco e pedala racconta appunto la vita utilizzando la, la bicicletta, la, la, la parabola del, eh, della, della corsa e anche la meccanica e la fisica che sottendono la pedalata come immagine. E tra l'altro è divertente qui siamo a Firenze è, esatto. è divertente che un amico fiorentino, se non sbaglio, Paolo Belli. Appassionato di ciclismo, ieri ha mandato un videino in cui mi sottolinea che c'è una strofa, l'inizio della seconda strofa, nella quale dico se è libero il pignone lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema e, e mi ha segnalato che il pignone non è quello che sta dietro, che quello è il rocchetto, il pignone è quello tra il quale sono attaccati i pedali quindi ho toppato, ho fatto un, uh, uh, uh. una voragine narrativa incredibile <ride> e sono molto contento che ci sia Paolo Belli, che è, una, che è, che è un bravo musicista e che soprattutto che uno che è di bicicletta, se, ne, se ne, intende, ne intende, mi abbia segnalato questa cosa. Senti, a Firenze eh, che rapporto hai con la città? Vieni a, con, dove, eh, dove vai di solito a suonare, se ci capiti spesso... Ma purtroppo non ci capito spesso, con città ha un rapporto piacevole ma saltuario, ahimè. E I luoghi a Firenze in cui ho suonato più volte sono stati la Flog, sono, sono stato al, al Tenax, al, al Teatro Viper, se non sbaglio. Al Viper. E in alcune occasioni di, di piazza, il, già in passato mi ricordo, davanti all'Ospedale degli Innocenti, in, in piazzetta Santo Spirito. Eh, Santissima Annunziata. Santissima Annunziata. E invece di là dall'Arno c'è un'altra piazza, Spirito. Santo Spirito dove ho fatto una. parlo del 92, un bel concerto divertente. E comunque è sempre, sempre piacevole tornare a Firenze, Firenze, ci sono molti amici e, e comunque sia uno di quelle cose, di quei luoghi dove stare con il naso all'insù, avessi voglia di un cuscino. A poter, Potrà a guardare coricata quella città da quanto è bella. Io ti ringrazio, se fai un saluto a Full questa rivista. Così allora, è... il, um, io sono Frankie Aiener, GMC e voi siete il, il pubblico di Full, e per citare un famoso imprenditore americano, Be hungry, Be full. <ride> Grande, in bocca al lupo.